Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial, ragazzi, in questo nuovo video vi spiego dove trovare questo lotto draconico, prassitusa, ecco ovviamente per quelli che sanno che bisogna ammazzare Morgoth, il presagio e sbloccare questa terra dei giganti, ho fatto la guida su come trovare la fiume di sangue che ti porterà proprio in questo punto, esatto, trovi la fiume di sangue e poi prosegui da questa parte verso il gigante di fuoco e ammazzarlo. Il video è questo, vi porterà fino a qua, trovate la fiume di sangue e se volete, vabbè se la volete la prendete Questo è il punto dove andare a uccidere il gigante di fuoco, quindi proseguite da questa parte Perché una volta ammazzato bisogna parlare con uh, Milenia, la ragazza che incontriamo al punto di grazia Parliamo con lei, lei ci porterà in quella bella isola dei draghi, bestie che ti fanno one shot Veramente delle vere bestie che ti ammazzano subito quindi, quello è il grande calderone, tocchiamo il punto di grazia così tanto per perdere un po' di tempo, proseguiamo da questa parte fino a su quella lunga catena e salire sul calderone, poi ci sarà un punto di grazia, ci sediamo e parliamo con Milenia, ci farà vedere un bellissimo filmato di lei che brucerà così l'albero e ci porterà lì. Io avevo già fatto tutto, quindi io vado direttamente lì in quell'isola. Spono direttamente lì, al punto di grazia. Mm. Sembra qui il punto. Ok. E andiamo lì. Ok. Una volta arrivati, buttiamoci giù. Qui per le scale, scendiamo e proseguiamo da questa parte. Quindi guardate il video fino alla fine per capire dove trovare questo drago, Lord Draconico, che ha un nome impronunciabile. Avevo già fatto una guida tanto tempo fa, però non è che ho fatto vedere tutto il tragitto, come fare, come arrivarci, e, e sono andato direttamente lì, mi sono sdraiato alla terra e mi ha portato in, quel in quella tana, cioè in quel posto dove ammazzare il Lord Dragonico. Un pezzo, diciamo un video mio di un anno fa Quindi spero tanto di essere stato d'aiuto in questa nuova guida su Elden Ring Dove trovare questo modo Dragone Ragazzi, lasciate like, iscrivetevi al canale E mi raccomando, seguitemi per altri tutorial su Elden Ring E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial Ciao